Mancano solo tre minuti, non sembrava possibile Riuscire a farcela, ma i mercanti come al solito Ce la fanno a fare tutto di tu Porco, porco! S santo Dio, era spolvadonna Ma è scoppiata la macchina, non era un botto